Bene, buonasera a tutti. Stasera siamo qui a parlare di un libro di Pierone Griscaglione, che è lui. E, eh, eh, che... Lo ricorda. <ride> Abbiamo qui uno schermo che ce lo ricorda. Bene, <ride> <ride> che non si sa. <ride> e, che è un giornalista e scrittore. L'ultimo suo libro è uscito abbastanza recentemente. Non è. Questo, cioè questa è una ri riedizione di un suo libro precedente. L'ultimo è un libro che si intitola Che Hai fatto in tutti questi anni, che è una, una rievocazione della storia di, eh, del film C'era Una volta in America di Sergio Leone, quindi tutta la storia annosa prima delle, de, de, de, de, del set, poi il backstage, insomma, tutte queste cose qua. Un, film, un libro molto bello, ma stasera invece siamo qui a parlare di un libro precedente del 2006 eh, che, che, che, che ha avuto una gestazione molto lunga, poi Piero ci dirà, eh, e, e che ha avuto una nuova edizione eh, recentemente per il, il, in occasione del centenario fenoglio. Il centenario fenoglio, lo sapete, fenoglio è nato nel 22 e ci sono state già molte manifestazioni ad Alba, Torino, in altri, in altri posti, i giornali ne hanno parlato eh, perché in effetti centenari, come dire, ce ne sono tanti ma non sono tutti uguali cioè ci sono, uh, se, non, non basta avere un, una certa anagrafe coincidente con l'attualità per essere degli scrittori attuali, e, mentre per Fenoglio è davvero coinciso questo centenario con un momento di grande, eh, di, di, di grande fortuna critica e di pubblico eh, di Fenoglio, che, Fenoglio aumenta diciamo, le vendite dei suoi libri a tutti gli anni, in particolare ci sono stati dei cambiamenti, se eh, in, in anni precedenti il libro suo più venduto era il Partigiano Johnny, oggi è la, una questione privata che è nettamente il libro più venduto che ha superato quindi Partigiano Johnny, quindi ci sono delle, delle oscillazioni diciamo, eh, nel... però eh, sicuramente la fortuna eh, di Fenoglio è eh, in, nel suo momento apicale insomma, e, questo direi per una serie di ragioni. La prima forse è perché eh, eh, Fenoglio ha una, una scrittura, per esempio nei suoi libri sulla resistenza, decisamente eh, non ideologica e, e non retorica. E queste cose che l'avevano fatto criticare, cioè lo, nel, nel, quando uscì per esempio i 23 giorni dalla città di Alba, eh, perché soprattutto da parte del Partito Comunista la consideravano irriverente nei confronti della Resistenza questo trattarla in modo così disinvolto e anche satirico e, e poi questo suo, nei libri anche successivi, nel Partigiano Johnny per esempio eh, questo suo eh, mostrare le contrapposizioni che c'erano all'interno della, della Resistenza fra i vari gruppi eh, tutto questo non rientrava in una, in una visione monumentale, eroica e, e idealizzata della resistenza, mentre oggi, diciamo, in, in, era, in età post-ideologica, eh, questo atteggiamento è, è sicuramente quello uh, che può interessare maggiormente eh, chi, anche i giovani che si avvicinano a questo fenomeno storico che è stato la, la, la fine della guerra e, e gli ultimi due anni di guerra e la resistenza. Eh, secondo me, eh, motivo invece eh, è quello del, eh, del rigore etico, cioè eh, nei libri di Fenoglio si capisce eh, che ci sono dei valori non, non contrattabili eh, ci sono Johnny dice no eh a chi gli dice di mollare la resistenza in varie situazioni eh, perché ci sono delle cose in cui bisogna dire no e, e questo direi che è anche una cosa molto attuale nel senso che nonostante il relativismo culturale che, in cui siamo giustamente immersi però ci sono delle cose che non sono appunto eh, negoziabili eh, ci sono dei valori eh, per cui si deve, eh, a cui si deve rimanere fedeli anche Uh, uh, con conseguenze estreme, come era successo uh, negli anni della Resistenza. Il terzo motivo è quello della scrittura, la scrittura di Fenoglio che, uh, che non fu perfettamente capita da tutti, da alcuni sì, per esempio Calvino, ma ad alcuni un po' meno, per esempio Vittorini, eh, era estremamente fuori, fuori tempo allora e invece è molto, è molto attuale oggi cioè se uno eh, legge oggi Pavese eh, eh, gli sembra una scrittura che magari è, non so, i libri sono molto belli però la scrittura è sicuramente un po' invecchiata eh, mentre se legge Fenoglio eh, eh, la, la sente totalmente contemporanea Fenoglio si nutriva eh, anche molto di, di, di cinema eh, era un grande appassionato di, di cinema americano subito dopo la guerra andava a vedere film eh, quasi quotidianamente e eh, quel tipo di... Eh, cioè io ho, ho, ho letto il Partigiano Johnny quando ero giovane, ma eh, ero, allora il mio attore preferito era, era Humphrey Bogart e devo dire che leggendo <coughs> Il Partigiano Johnny io mi vedevo Humphrey Bogart lì e, e le battute così lapidarie così a volte sarcastiche, eh, venivano un po' da quel, da quel mondo romantico eh, ma con degli ideali fortissimi e, e quel tipo di... però sempre con poi delle invenzioni linguistiche, mai, non trovavi mai la battuta ovvia, è sempre in Fenoglio c'è una, una, una sorpresa in, in ogni pagina, eh, però quel tipo di anche montaggio cinematografico ce lo fa apprezzare come, eh, come qualcosa di, eh, di assolutamente contemporaneo. Eh, la, la critica a, a, che già all'inizio diciamo aveva capito in alcuni casi l'importanza dello scrittore però oggi ancora di più può, uh, può uh, va così, valutarlo, rivalutarlo perché eh, diciamo, dopo i primi anni, dopo molti anni in cui gli studiosi hanno concentrato le loro, i loro sforzi nel, nel dibattito filologico perché sapete che Fenoglio ha pubblicato solo tre libri in vita tutto il resto è stato, uh, è stato uh, pubblicato postumo sulla base di carte di redazioni della stesso, dello stesso libro, diverse, quindi i filologi devono studiare quale, quale pubblicare, quale era, veniva prima, la cronologia dei testi, tutto questo ha, ha, è, insomma, ha, è stato un caso fenoglio che ha, che ha interessato gli studi del, del, dell'italianistica per molti anni, ma che insomma, eh, non permetteva di comprendere a pieno l'aspetto eh, critico, stilistico. Per esempio, per dire una, insomma, molti eh, degli scrittori sperimentali, dei critici sperimentali degli anni 70. Lo interpretavano la, la mescolanza di italiano e inglese che c'è nel partigiano Johnny come appunto uno dei loro, eh, insomma, come un antesignano dei loro esperimenti che facevano di plurilinguismo, eh, cosa che poi si è verificata fasulla perché in realtà eh, eh, Fenoglio utilizzava l'inglese come diciamo laboratorio intermedio per arrivare a, un a una soluzione finale italiana, eh, quindi era una cosa personale di avvicinamento alla forma giusta italiana attraverso l'inglese e quindi eh, non, non, non aveva molto a che fare con eh, certi sperimentalismi della nuova avanguardia o, o, o cose di questo genere. Oggi eh, abbiamo una sistemazione diciamo, della cronologia e della genesi delle varie opere di Fenoglio molto precisa e in gran parte, devo dire, lo dobbiamo a questo libro. A questo libro di cui eh, parliamo, appunto, Questioni private, vita incompiuta di Beppe Fenoglio, eh, perché eh, quello che hanno fatto i con uh, tutta una serie di, di elaborazioni tecniche, in realtà Piero ce l'ha uh, fatto vedere e dimostrato con una serie di documenti, uh, quindi lettere, uh, pagine di diario e soprattutto moltissime interviste che ci hanno mostrato come lavorava Fenoglio e quindi quando lavorava il partigiano Giorni che non è eh, un, un libro del 49 come sosteneva la mia maestra Maria Corti che per carità è stata bravissima in tante cose ma anche i, i grandi sbagliano voglio dire, è bello questo eh, è un libro del 56 che comincia nel 56 ci sono delle testimonianze inoppugnabili che dicono Nel 56, nei primi mesi del 56 Fenoglio diceva adesso voglio scrivere il mio grande libro del uh, ciclo di Johnny che poi sarà Primavera di bellezza e il partigiano Giovanni e lo voglio scrivere prima in inglese perché prima voglio trovare una forma diciamo, che non sia polverosa come l'italiano che abbiamo noi nella tradizione e poi trovare dopo le parole giuste Ecco, quindi abbiamo delle testimonianze che ci danno questa, questa, questa cosa qui quindi con, le, con tutte queste testimonianze, con tutte queste fonti documentarie che Piero è riuscito a mettere insieme noi abbiamo questo quadro il, il, se il, il pregio maggiore eh, è avere tutta questa ricchezza documentaria però in realtà il libro, la bellezza di questo libro è il fatto che poi tutto questo come un'impalcatura di una costruzione viene portata via e rimane la costruzione cioè alla fine di tutto questo, tutto questa, questo lavoro di ricerca che, che Piero ha fatto eh, viene concentrato in note eh, alla fine, in una, in una nota diciamo, di media dimensione alla fine di ogni capitolo in cui dice questa cosa qui me l'ha detta Margherita Fenoglia, questa cosa qui il fratello Walter Fenoglio, questa cosa qui l'amico, il compagno di liceo, il compagno di partigiano eh, eccetera ma invece uno legge i vari capitoli e è davvero, come si dice, adesso un po' un modo di dire eh, abusato, ma come un romanzo, ma è davvero è un libro che si legge come un romanzo perché ogni capitolo eh, viene, ha un, un incipit che è una scena, eh, una scena emblematica, dopo la quale dopo che viene descritta questa scena si, si comincia a fare la storia del, del periodo del, del, de, della situazione che si vuole ma c'è proprio sempre una, una scena icastica che, che ti fa entrare nel cuore del problema e comunque il libro è davvero scritto con una vena narrativa fortissima che è ricca di tutta la ricerca ma senza avere il peso della ricerca e, e questo ripeto è, è un pregio incredibile e fantastico di questo libro uh, il, il libro ha una tanti pregi poi specifici che vedremo magari nella chiacchierata, uh, uno di questi che mi sembrano importantissimi è quello di far vedere uh, il, il, in due capitoli diciamo, dedicati alla resistenza il, il, um, il percorso di, del partigiano Beppe così che uno lo possa confrontare uno che ha letto il Partigiano Gioni una questione privata uh, o i 23 giorni della città di Alba può uh, capire uh, il, il lavoro letterario che ha fatto Fenoglio cioè che, perché uno, ha, uno che legge ha sempre uh, diciamo la, la l'istinto a, a pensare che tutto quello che succede nel libro è una proiezione autobiografica, in realtà la proiezione è sì, c'è una proiezione autobiografica ma molto filtrata, ci sono alcune cose, molte cose che partigiano Beppe non ha visto di persona, e che invece Johnny vede di persona e, e leggendo questo libro si vedono i due percorsi cioè eh, ci sono dei, dei, delle citazioni, dei brani in cui si vede, si vede la letteratura e ci sono i documenti che ti dicono che cosa aveva fatto invece Fenoglio questa è una delle cose secondo me eh, più belle anche e più interessanti del libro ma ripeto, eh, il libro ci sono, ci sono tantissimi spunti uno che magari, così ti do la parola e eh, parti tu, eh, se vuoi da questo spunto, se no eh, da altri. Ehm, uno che a me sembra una, una, una puntualizzazione antropologica che viene fuori da questo libro è il fatto che Fenoglio in particolare, ma non solo lui, tanti altri suoi compagni partigiani, almeno per un certo periodo, per Fenoglio diciamo il primo anno di resistenza, diciamo dall'8 settembre all'inverno del 44, fa il partigiano... Eh, eh, non, non a tempo pieno diciamo, entra nella clandestinità ma tornando a casa eh, a, molto spesso c'è diciamo, questo rapporto molto forte con la madre che è un rapporto anche conflittuale che verrà fuori, la conflittualità verrà fuori nella paga del sabato un romanzo che poi che racconta l'immediato dopoguerra e che è molto uh, vicino alla realtà, diciamo, del, di, del rapporto tra Fenoglio e la madre. Uh, ma uh, invece, insomma, nel periodo. Della, della prima parte della resistenza eh, Fenoglio fa un po' il pendolare fra le colline dove va a combattere e eh, il ritorno a casa dove va a mangiare dalla mamma, ecco è il padre, ma col padre il rapporto è più, più... ma poi ci sono anche in Alta Langa eh, tutta una serie di parenti, c'è la, la struttura familiare della famiglia italiana contadina che si adopera per eh, cioè quasi mai Fenoglio ha dormito in camera con i suoi compagni perché ci aveva sempre un parente vicino dove, dove dove fosse e questa devo dire che è una situazione curiosa perché non so in quanti altri paesi non italiani eh, esista un'idea di clandestinità eh, così reversibile eh, in questo modo ecco non so se questo è uno spunto che ti può eh, eh, suggerire già un primo intervento sì certamente sì intanto buonasera a tutti esito un po' a. Prendo la parola perché non vorrei rovinare quello che hai detto tu perfettamente eh. tutto del mio libro, di eh, cui ti ringrazio moltissimo. E in realtà, sì, io devo dire che il primo, diciamo appunto, dal, dall'8 settembre 1943 eh, all'ottobre 1944, eh, che sono i 23 giorni della città di Alba ecco, quell'anno abbondante di, di Beppe Fenoglio l'ho trovato uno dei più interessanti anche uno dei più confusi perché poi succedono un sacco di cose eh, di cose diverse eh, e anche un po' contraddittorie e soprattutto eh, eh, di tutto questo c'è pochissimo poi nei, nei libri di Fenoglio questo ci fa capire tante cose no? perché eh, per, per molto tempo si è andati avanti a identificare Johnny con Beppe, diciamo, per dirla con, con uno slogan, e, e che non è esattamente l'approccio giusto. E io devo dire che questo libro eh, nasce, nasceva a suo tempo da, come dire, un periodo, una stagione, è eh, figlio un po' di una stagione eh, di interesse, di, di lavoro su Fenoglio, a cui hanno partecipato anche altre persone, la più nota delle quali è Guido Chiesa, regista del film Partigiano Johnny, eh, che è uscito nel 2000, e io e Guido, ed altre persone, nel 98 avevamo fatto un documentario ehm, su, su Beppe Fenoglio, che andò in onda su Rai 3, e due anni prima, nel 96, avevamo organizzato un concerto che è diventato, per chi insomma... E dentro queste cose un po' leggendario eh, dei, dei CSI ad Alba eh, in una chiesa di San Domenico dove c'erano alcune centinaia di persone dentro e molte centinaia di persone fuori che non potevano entrare, è stata una cosa abbastanza un evento abbastanza unico, che poi, poi uscì un disco, un video, insomma, ecco, lascio una, una certa traccia. Ecco, que dico questo anche perché eh, quegli anni, quando abbiamo cominciato a raccogliere interviste che sono servite per il documentario e poi per il mio libro, eh, sono appunto la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000, in cui molti dei coetanei di Fenoglio erano ancora vivi. Questo è importante, direi che questa è la base del, del libro, eh, che è un po' insolito per alcune ragioni. Una è che, e questo, si, questo spiega anche un po' il titolo, questioni private, è che davvero Fenoglio, che è morto 40 anni, quasi 41, eh, ha vissuto per lo più ad alba, tranne il periodo della guerra naturalmente, e eh, che comunque in gran parte ha vissuto appunto nelle Langhe, quindi veramente a due passi da casa. E da casa tua anche? Anche da casa mia, sì, questo è, è certo uno dei fattori diciamo che mi ha avvicinato a, a questa storia. E, e quindi eh, a, a, la vita di Fenoglio, perché è durata così poco, perché si è svolta in provincia, in una, quella che allora era vera provincia, ha una dimensione pubblica molto piccola, cioè, sono, ci sono molte questioni private qui eh, in questo libro e quindi era essenziale eh, raccogliere le testimonianze di chi aveva conosciuto Fenoglio, magari anche di eh, Pietro Citati, Olivio Garzanti eh, che, che erano ancora vivi all'epoca, però la Veramente stragrande maggioranza delle persone che avevamo intervistato, che poi ho intervistato io, erano i suoi ex compagni di liceo, i compagni di, di resistenza, gli amici del dopoguerra. E quindi era come dire, non c'era, era la fonte eh, migliore e più e anche forse l'unica che c'era, quasi l'unica, insomma, e, e, e questo è, è, è stato credo che sia una. Un fatto abbastanza eh, unico tendenzialmente le eh, biografie di scrittori hanno altre fonti che sono forse un po, un po più eh, come posso dire cioè il, il fatto di poter intervistare e, e dialogare con le persone eh, faceva sì che ci fosse una dialettica che in qualche modo eh, ti dava anche dei punti di vista diversi che penso siano interessanti e mh, Ah, eh sì, l'anno di guerra. In realtà eh, lì la fonte principale, devo dire, è stata Walter Fenoglio, il fratello di Beppe. E, e, e, è un tema molto, molto importante anche, eh, oltre che interessante, perché eh, c'è il famoso tema della scelta. No? Eh, io, mi è capitato di, di avere... Eh, dialoghi con, eh, mi vengono in mente eh, Luigi Meneghello e Giorgio Bocca, che sono due, due casi di eh, eh, partigiani che salirono in, mon in, monta sì, in montagna nel loro caso, veramente nel settembre del 1943, entrambi, e, quasi subito per una serie di vicende personali, e eh, guarda caso loro due, Bocca e Meneghello, eh, ebbero anche degli eh, eh, scusate, scrissero anche delle cose diciamo così eh, usando un termine proprio generico eh, eh, marcatamente fasciste no? per una serie di coincidenze eh, si, si erano esposti da, da giovani su un, probabilmente anche un po' inconsapevolmente eh, da quel punto di vista fenoglio no, però D'altra parte, Fenoglio realmente diventa partigiano nell'ottobre del 44. E questo è molto curioso: ha a che fare molto con la sua situazione familiare e anche con la situazione sociale di Alba, che rispetto al, alla guerra e al fascismo è un posto molto strano, molto particolare, in cui. Eh, come non c'era non aveva vissuto eh, il famoso biennio rosso insomma non c'era stato molto socialismo comunismo e non, non c'era stato molto fascismo ad alba tanto che eh, la giunta il sindaco popolare continuò a, a governare la città fino al 25 mi pare su, sulle date perdonatemi, di dico memoria ma mi sembra così, ehm, un po' nell'indifferenza generale finché arrivarono dei fascisti da fuori a, a, a come dire, far sapere alla cittadinanza di Alba che eh, c'era un nuovo regime eh, e dovevano adeguarsi in qualche modo. È un poi potremmo parlarne a lungo, ma è una, era una situazione sociale molto particolare e che aveva a che fare anche col fatto che c'era un vescovo ehm, che era la, forse l'unica vera autorità ehm, cittadina, che era lì, eh, un'istituzione che durava, durava da secoli. E, e, e in più c'è da dire che eh, Fenoglio ha un'esperienza eh, partigiana molto particolare all'inizio del 44 quando al matrimonio di un suo cugino in alta langa, eh, finita la cerimonia e la, la festa, eh, decide di eh, passare con una formazione, una banda si può dire perché all'epoca era così, di partigiani eh, che poi lui nel, nel partigiano giorni renderà eh, com come dire, eh, molto più rossi e, e garibaldini di quanto fossero in realtà perché parlando ancora appunto del febbraio eh, 44 non, non c'era ed è un'esperienza molto breve eh, a, che però eh, contiene un'azione eh, di eh, a Carrù eh, di eh, saccheggio diciamo così di deposito di armi eh, che lui scrive nel suo foglio di congedo quindi abbiamo tutte le ragioni di pensare che sia realmente avvenuta che probabilmente, certamente così e è un'esperienza un breve che finisce anche male perché poi questa, questa banda viene attaccata, viene rastrellata, insomma finoglio, però riesce, riesce a fuggire e cosa succede? Va, sua mamma, la mamma sale su in alta langa, lo prende e lo riporta ad Alba. E stiamo parlando di un ventenne o poco più e, e questo è molto interessante fa capire eh, molte cose oggi abbiamo fatto un convegno ho partecipato a un convegno all'istituto all'istoreto e ho, ho detto una cosa che credo da, così, da biografo, da umile biografo per me sembra che gli storici l'abbiano confermata, cioè che la storia delle Resistenza è una storia di, di, di, molto, di molto diversa in, in tutte le parti d'Italia e anche molto di, diversa da individuo a individuo è una, veramente se uno eh, entra dentro capisce che eh, ci sono sì delle grandi dei grandi disegni ma in realtà poi le storie individuali sono molto molto particolari molto diverse quella di Fenoglio è così lui torna a casa nel 44 e per un po' di mesi si barca a mena come posso dirlo meglio di così cioè eh, cercano di sfuggire a lui e il fratello Walter cercano di sfuggire a ai repubblichini insomma, sostanzialmente che li volevano arruolare eh, finché a un certo punto capiscono che non, non è più sostenibile la, la, la, la situazione, salgono in collina però questo è il momento in cui i partigiani rientrano ad Alba per i, per i 23 giorni della città di Alba. Insomma. Quindi questa, ma è molto interessante perché poi, dentro questa storia, ci sono eh, loro che vanno a lavorare per una segheria, eh, per avere lasciapassare, eh, c'è un processo, ci sono eh, dei sequestri di de, de, de alcuni padri di alla leva. È una storia molto complessa che, che però fa capire. Eh, questa situazione eh, un po' magmatica, confusa e, e veramente anche un po' pericolosa per tanti versi che c'era in quel periodo lì, insomma, almeno ad Alba, io non, non voglio generalizzare. Beh, è una cosa che una situazione appunto molto fluida che viene ben descritta nel libro di, di Claudio Pavone no? una, guerra, una guerra civile di Pavone che tra l'altro riprende un'espressione un, un che doveva essere il titolo dei racconti di, di, del primo libro di Fenoglio cioè i, i 23 giorni della città di Alba è un titolo di Giulio Inaudi, eh, che, eh, perché eh, Fenoglio voleva intitolarlo I racconti della guerra civile, però era un, non erano i tempi giusti diciamo, per usare questa terminologia perché in, in qualche modo equipara le due parti in campo. No? E, e quindi venne fuori un'altra ipotesi eh, racconti barbari eccetera poi Einaudi disse ma eh, secondo me è anche il titolo più bello perché sì. Einaudi comunque aveva la sua, uh, <coughs> le sue antenne per, per copertine, titoli, queste cose qui i 23 giorni della città di Alba che era poi il titolo di uno dei, dei racconti il racconto forse più famoso e, no comunque nelle e nelle tue interviste, che tra l'altro sono molto importanti proprio perché so, solo nel periodo tra la prima edizione e questa edizione qui un sacco di persone non ci sono più, non ci sono più. Eh, anzi eh, quasi quasi mi veniva in mente che forse sarebbe stato bello segnare però forse sarebbe stato un po' fluttuoso diciamo, eh, le persone che, che, che eh. appunto a partire da quest'anno è morta la sorella di Fenoglio che tanto ha fatto per ricostruire anche la storia di famiglia, ha pubblicato un libro oltre alle tue interviste insomma e comunque la cosa importante è che appunto tu le hai raccolte quando questa gente era viva, il maestro Cerrato che è certo. grandissimo amico eh, di Fenoglio c'è gente che eh, poteva dare un sacco di informazioni e che eh, le hai prese diciamo in tempo perché... Eh, erano tutti di una certa età e, e quindi, eh, due persone che hai intervistato secondo me sono molto interessanti per l'aspetto di una questione privata e quindi per il ritratto di Fulvia la donna diciamo amata da Milton eh, perché tu hai intervistato eh, Mimma Ferrero sì. eh, e non hai potuto intervistare Baba perché è morta nel 47 un, sì. è un altro grande amore di, di Fenoglio un amore... Platonico, per, no, un pochino non platonico, poi, sì, poi dopo diciamo, è stato interrotto dal, dalla famiglia di lei che era diciamo, di estrazione sociale superiore, non voleva che la figlia eh, andasse con, i, con il figlio del macellaio perché il papà di Fenoglio era cioè, il macellaio e, e, quindi, e poi però è morta in un incidente d'auto nel 1947 però tu hai parlato col fratello, col fratello che, che, che è morto anche lui eh, qualche anno fa queste due donne ricostruiscono un po' l'idea di Fulvia. Sì, sì, sì. Ma io, guarda, credo che una questione privata sia, eh, diciamo così per comodità, l'ultimo eh, racconto, insomma, e che in qualche modo, scritto da Fenoglio, e che in qualche modo alluda, cioè ci faccia un po' intuire una direzione che lui avrebbe potuto prendere. Io l'ho sempre un po' vista così. E... Eh, e questo ha in sé anche una secondo, una lato B, diciamo, e che è una cosa che mi chiedo e la butto così perché è bello come dire, pensarci, chissà se il partigiano Johnny, quello che noi chiamiamo così, sarebbe mai uscito, l'avrebbe mai pubblicato così. Può, cioè, esiste anche un, un universo parallelo in cui Fenoglio decide di tenere nel cassetto? Questo è Beh, possibile. soprattutto eh, direi che è abbastanza probabile questa ipotesi, dato che ha fatto morire Johnny alla fine di primavera di bellezza. Sì, esatto. Eh, eh, cioè, lui cioè, aveva cioè... in mente questo grande ciclo di Johnny che prima fa l'ultimo anno di liceo ad Alba, poi viene, va a Roma a fare la scuola ufficiali, poi 8 settembre ritorna ad Alba, diventa partigiano, seconda parte. Eh, Tutta la guerra, diciamo, di Langa. E questo dovevano essere due ante del suo grosso ciclo di giorni, che è stato un po' ricostruito da, sì. da Pedulla nel quello che si chiama il libro di giorni. Eh, in realtà, poi, quando gli è venuta uh, voglia di, di scrivere la uh, questione privata, Uh, questa, e, e non solo per quello perché Garzanti comunque insisteva che doveva finire finire finire e lui il, il partigiano Johnny ce l'aveva ancora molto in, in, in fieri quindi decide di chiudere uh, la, la primavera di bellezza e eh, fa morire Johnny all'inizio all va, va, va in collina e muore alla prima sparatoria e, e, quella, e, e quindi lì secondo me il ciclo di Johnny finisce cioè, sì. il partigiano Giovanni non l'avrebbe mai pubblicato poi è stato recuperato e sì, eccetera, eccetera. Sì, sì. ecco comunque è una questione privata dove c de, c arriva alla al termine di un, di un lungo processo che ha alcune stesure e ha anche per esempio un progetto cinematografico che eh, Fenoglio aveva con Giulio Questi che anche lui non c'è più, eh, un eh, grande personaggio de, de, del cinema italiano eh, che poi ha pubblicato, dopo che ci siamo sentiti eh, per, per, per l'intervista per, per il libro, ha pubblicato finalmente poi il suo, il suo romanzo eh, mm -hmm. di guerra con Einaudi, mm -hmm. di cui in questo momento mi sfugge il titolo, perdonatemi, ma molto bello, molto interessante. Mm -hmm. eh, e questo Giulio Questi è uno che eh, eh, mi ha raccontato nell'intervista eh, che la delusione che ha provato eh, quando il progetto che aveva con Fenoglio eh, decade perché Fenoglio morì, eh, dice probabilmente per questo che io non ho mai scritto niente di, sulla resistenza e poi invece poi l'ha fatto anni dopo è, pubblicato. E, è uno che, è, che, ha, che ha fatto un film in cui, se, come regista in cui la resistenza si intravede ma in realtà è un we, è western uno spaghetti western ha trasfigurato comunque un personaggio molto interessante comunque lui in, in qualche modo uh, uh, lui e Fenoglio si incontrano e hanno il progetto di un film dove si intravede già eh, il nucleo fondamentale della storia di una questione privata che non è niente, è una, eh, un racconto, non è neanche un soggetto scritto è un racconto che Fenoglio fece a questi, che questi ha fatto a me di come avrebbero potuto eh, appunto sviluppare un film che è la storia appunto di un, di un partigiano che torna a casa e scopre la moglie eh, che ha salvato un militare, credo inglese, adesso non vorrei sbagliare, e, e, e lui si ingelosisce e comincia a chiedersi cosa è successo tra la moglie e questo qui. e no, C'è il nucleo proprio della, della gelosia, della questione privata appunto eh, sullo sfondo della guerra. Quindi lui arriva a una questione privata e, e, e che, che è, molto, eh, è molto invenzione letteraria, però ci sono alcuni punti eh, che, che in qualche modo eh, eh, ci riconducono alla sua vita. Certamente quello delle ragazze, per rispondere finalmente alla tua domanda, è, è, uno, di, è uno di questi punti. Eh, si è sempre detto che eh, Fenoglio prima della guerra era appunto innamorato di questa eh, Mimma Ferrero, Benedetta Ferrero di Alba, che certamente eh, è vero, eh, però a me se, mi sembra eh, dal racconto che mi aveva fatto appunto il fratello di, di Baba che ci sia molto anche di, di questa Baba Martinazzi che era una torinese eh, di buona famiglia Qualcuno forse ricorderà, si vedono ancora forse, ai tempi l'avevo vista ancora, dei manifesti eh, pubblicitari di un liquore, Vermut, Martin, Vermut Martinazzi, eh, che era appunto della loro famiglia. E, mh, e che però appunto eh, la, la mamma era vedova eh, sfollata da Alba perché eh, Torino era più pericolosa e tra l'altro questa è una, è una storia d'amore che eh, in realtà risale a dopo la a, immediatamente dopo la guerra all'estate del 46 c'è qualcosa tra questi due ragazzi e quando la madre se ne accorge eh, immediatamente in, in pochissimo tempo decide di riportare i figli a Torino perché aveva questa figlia eh, che, che cominciava a frequentare il figlio del macellaio di Alba e lei si era un po' preoccupata, diciamo, ecco. e, e, e quindi c'è cioè, no, questo, eh, questo un, eh, un altro nucleo narrativo che c'è dentro una questione privata eh, perché appunto Mima Ferrero, l'altra l'altra possibile Fulvia, non andò mai via da, da Alba, in realtà c'è cioè, un via da Alba dopo, ma per tutt'altre ragioni. Eh, quindi il fatto che eh, Milton eh, cerchi Fulvia e lei sia tornata a Torino certamente ci fa più pensare a questa storia. Un'altra cosa che mi disse, che vi dico così, eh, che mi disse Walter eh, Fenoglio dopo quando eravamo più, come dire, più intimi, dopo tanto tempo che ci frequentavamo, io l'ho interessato molte volte, e lui mi disse penso che il rapporto psicologico che c'è tra eh, Milton e Giorgio Clerico sia... Giorgio Clerici? Clerici. Clerici. Ad Alba sono Clerico, ma è... nel libro Clerici. Ehm, sia modellato sul rapporto psicologico tra Beppe e me. Eh, per questa ragione Walter era di un anno più giovane ed era per certi versi il contrario di Beppe, era molto estroverso, un bel ragazzo, aveva un grande successo con le ragazze ed ebbe poi un grande successo nella vita perché divenne un importante dirigente della Fiat, mentre il fratello eh, era diventato un impiegato di una ditta vinicola e pochi sapevano di questo suo altro aspetto e nessuno immaginava che fosse uno scrittore di quel livello. Lui continuava a fare carriera e, ed era, come dire, un uomo di successo. L'orgoglio della mamma. Esatto, era così. E, e, e quindi questo è, è un aspetto... Eh, per, per perché racconto questo? Perché in realtà, eh, appunto, Fenoglio è sempre stato considerato uno scrittore autobiografico, che certamente lo è, tutti lo sono, però in maniera un po', eh, un po' più trasversale che va anche un pochino eh, compresa ecco, non è, eh, certamente ci sono eh, delle vicende eh, sue personali o dei, come dire, dei rapporti che in qualche modo entrano nei suoi racconti ma non, non in maniera così diretta uno che però un episodio vero della resistenza che entra dentro nei suoi libri è quello del... del Uh, sequestro di un fascista uh, per uh, ottenere uno scambio con un suo grande amico sì. nel caso era Cervellino no? sì. e... e questo in realtà non va a buon fine nella, nella realtà perché nella realtà uh, Fenoglio riesce a catturare un fascista e a, a farlo scambiare poi lo porta diciamo al comando dove viene usato come, come scambio prigionieri ma non viene scambiato con quello che lui voleva avere, cioè col suo amico, vengono, vengono dati due partigiani, uh, ma non, non quello lì. Poi fortunatamente Cervellino si salverà perché viene con, non viene fucilato, viene condannato a 30 anni perché aveva avuto delle, delle uh, testimonianze che non, non aveva mai ucciso un fascista e, e poi naturalmente viene, e viene liberato nel carcere dove sta scontando la pena da una, una banda Matteotti eh, comandata da, Farinetti, da, Paolo Farinetti. da Paolo Farinetti che è il papà di, di, di, di Italia, diciamo. quindi diciamo, si intrecciano un sacco di sì, storie, sì, sì. però questa cosa qui poi è, entra davvero nei libri. Di... Sì, questa è una cosa che all'epoca mi sorprese molto perché non, non ce lo vedi Fenoglio che che cattura un, un fascista e lo porta... Invece ci sono diverse testimonianze eh, che, con, che concordano e pare che questa cosa sia davvero avvenuta e questo era un... non era certo un guerriero, era uno che faceva il cuoco, sembra, eh, e che però in qualche modo servì eh, per uno scambio, anche, anche se non eh, uno scambio, lo scambio che voleva Fenoglio e quindi insomma questo è un fatto mi sento di affermare che eh, è un fatto realmente avvenuto ecco. ehm... scusa la regola era un po' questa cioè che ci fosse almeno una doppia fonte su, su ciascun fatto certo. in questo caso specifico mh, ricordo che ce n'erano più di due concordi eh, cioè mo molti ex partigiani ricordavano questo episodio perché non era più. Proprio comunissimo insomma non succedeva proprio tutti i giorni eh, hai, hai citato questi c'è un altro regista eh, con cui fenoglio è entrato in contatto eh, che è bettettini sì. bettettini eh, conobbe fenoglio in quanto era regista televisivo di una trasmissione molto popolare quando io ho Nato, forse tu, no, tu non eri ancora nato. Io non ero ancora nato. Era Campanile Sera, <ride> era una delle, delle, delle prime televisioni, fine anni '50, direi sì, anche no? forse, forse primi '60. la trasmissione metteva in, in competizione due piccole città o due paesi eh, che si sfidavano con delle domande e, e Alba vinse per quattro volte consecutivamente, era la, la campionessa e Fenoglio faceva parte del cosiddetto pensatoio che era il regista di questa cosa qui, eh, il presentatore era Enzo Tortora, eh, giovane allora e il regista era Gianfranco Bettettini che poi diventa fa un famoso sem semiologo insegnò alla cattolica Milano per, per tanti anni e, e, ma lì faceva, faceva regista televisivo e in con, facendo amicizie in questa occasione con, con, con Fenoglio, eh, anche a loro venne in mente di fare un film. Un film che sembrerebbe più ne neorealista, diciamo, no? è la storia di un, eh, di un eh, langhetto, diciamo, di un uomo di langa inurbato che torna eh, con la moglie cittadina. Nelle Langhe, quindi il conflitto diciamo, tra la vecchia e la nuova, la nuova Langa. Anche questo non no si fece, eh, però c'è allora, una cosa da dire: volevo dirla prima e approfitto adesso per, eh, per, per raccontarla. Un mese fa sono stato a Montebelluna, in uh, provincia di Treviso, dove un liceo, tra l'altro il liceo Primo Levi, eh, una di queste scuole nuove che a me sembra una cosa pazzesca cioè un liceo che ha tutti i licei dentro <ride> non sapevo che esistessero invece mi hanno detto no no è così, è un, molto grande è un, tipo mille studenti una cosa e c'è un professore appassionato di fenoglio come succede che da un anno fa lavorare le quinte, le quarte eh, su fenoglio e hanno fatto dei lavori incredibili testi teatrali e a un certo punto una classe mi pare una quinta ha presentato il, il proprio eh, il lavoro che avevano fatto e hanno detto una cosa per cui io le ho, ho detto: Ma voi siete dei geni, siete eccezionali. Eh, hanno fatto un parallelismo tra la scena finale di Abu Dhabi del film e una questione privata. E io ho detto, ma io non ci avevo mai pensato, ma è vero, è la stessa cosa, siete fantastici, Cioè, eh, Milton che corre e non si capisce no, dove, cosa sta facendo, è, è molto strana ehm, quell'ultima parte di una questione privata, è quasi un po', Calvino direbbe Ariosto, è quasi un po' no? eh, No? Però dentro una situazione di realismo eh, assoluto, no? il paese, la... a un certo punto mi pare che ci sia una maestra con, eh, con gli studenti e, e loro hanno fatto questo parallelismo che mi, ha, che mi ha convinto subito e poi sono andato a vedere quando è uscito eh, fino all'ultimo respiro e, e ci sta e sono quegli anni lì, esattamente potrebbe essere... Eh, questo per dire della passione per sì, il è cinema per che, è una, che è un aspetto di Fenoglio che, di cui non parla mai nessuno A me piacerebbe che qualcuno lo studiasse questo perché mh, è molto interessante per, eh, per, da vari punti di vista c'è stata una persona che mi ha detto che ehm, eh, una questione privata specialmente il progetto di film che aveva in testa con Giulio Questi è preso in alcuni aspetti, Da sentieri selvaggi di John Ford con John Wayne, non so se lo ricordate, eh, è un film di un razzismo che per noi oggi insopportabile, ma allora andava e qui questi, questi Pelle rossa praticamente rapiscono una, una famiglia intera, soprattutto le ragazze eh, danno fuoco alla casa e, e, e, e sono certo che Fenoglio amasse quei film lì, sono un film eh, Sentieri Selvaggi del 56 quindi siamo proprio in quel periodo lì e, e, e lo dimostrano anche questi progetti cinematografici che, che lui aveva per esempio eh, anche, anche Shasha perché, che è un anno in più del 21, un anno prima di Fenoglio eh, mi, mi raccontava suo nipote era un grande amante del cinema e il suo grande rimpianto di tutta la sua vita è che non ha mai scritto per il cinema, cioè da Shasha sono stati tratti molti film ma non ha mai scritto una... Non doveva scrivere per c'era una volta in America, eh, in America ma poi non, poi Mollò probabilmente perché c'era un'incompatibilità con, con Leone, sì, sì, credo, personale. E' è una cosa generazionale, lo stesso Leone, adesso qui così parlo, delle, è del 29, quindi un po', un po più giovane, eh, però è, e tra l'altro anche mio padre era del 29, e quindi... Se ne. Uh, ne abbiamo parlato mio padre è mancato molti anni fa ma ne abbiamo parlato e, e, e parliamo di una generazione che non aveva la televisione e che andava al cinema tre, cioè andava normalmente al cinema tutti, anche tutti i giorni potendo non era. E, e quindi questo è, devo dire che è un aspetto degli studi su Fenoglio che secondo me sarebbe bello Assolutamente. non io ma qualcun altro lo può fare sono d'accordissimo e, e però uno che eh, magari aveva delle sbagliate ma aveva delle insomma, sapeva capire intuire delle cose era Vittorini e infatti eh, stroncò cioè non pubblicò la paga del sabato che venne pubblicato poi postumo nel 69 mi sembra da Ragnani, sì. ma eh, gli venne proprio bocciato nonostante che a Calvino fosse piaciuto ma eh, Vittorini era responsabile dei gettoni e non lo volle nei, nei gettoni perché eh, c'è una, una lettera di, di Vittorini in cui spiega una scheda in cui dice è troppo cinematografico, sembra eh, che sia costruito come una, un film e questo che allora, voglio dire, l'aveva capito, era intelligente, l'aveva capito bene sì. però quello che allora era un difetto, oggi invece è un pregio, in qualche è un pregio modo. Sì. infatti qualche anno fa uscì un pezzo molto bello di Alessandro Baricco eh, che diceva ho riletto non so per quale ragione la paga, la paga del sabato e eh, ragazzi è bellissimo per lui è il, eh, è il romanzo di Fenoglio sì. più bello l'ha detto appunto in varie occasioni eh, eh, e io eh. concordo secondo, adesso non so se sia il più bello è certamente secondo me uno dei più, dei più belli e la cosa interessante è che fu scritto appena dopo la guerra insomma quando davvero il tema del del del, del reducismo sì, era era caldo e perché è la storia di un Reduce che non si adatta cioè dopo aver fatto la resistenza non si adatta a trovare un impiego mentre la madre continua e questo davvero era molto simile a quello che succedeva in casa Fenoglio ma insomma, la madre gli, gli chiede di trovare un lavoro di portare a casa soldi eh, e lui non, trova niente, non, non vuole trovare niente e eh, questo a differenza di Fenoglio si infiltra insomma, nella malavita e finisce male eh, fi Ecco, diciamo questo, anche qui ci sono degli elementi eh, di, di, come posso dire, di realtà, no? eh, anche ad alba ci furono delle storie di eh, partigiani. Che, diciamo così facevano fatica a rientrare nella legalità e che eh, fecero delle rapine eh, certamente il rapporto con la madre era ricalcato su però non è quello il punto ecco diciamo di fenoglio c'è cioè, il punto di fenoglio è come sempre esistenziale no? alla fine tutti gli, tutti gli eroi di Fenoglio muoiono, questa è la verità. E cioè, la, la, la, la prodo finale di queste storie eh, individuali, eh, sostanzialmente eh, con una visione tra tragica dell'esistenza, insomma, no? questo credo che sia, questo bisognerebbe dire di Fenoglio, credo Beh, io. E anche questo secondo me dipende da... Può dipendere da, da quel cinema che, che che lui vedeva in quegli anni, che è molto diverso da quello di oggi, nel senso che oggi praticamente se non c'è un lieto fine, un film non, non, non va nelle sale. Eh, no. Mentre invece allora c'era davvero una... una, una un, era, un, era normale che ci fosse un finale tragico. Eh, sì. e, e quindi forse c'è anche uh, l'aspetto, sicuramente... Uh, dell'esperienza per cui aveva visto morire tanti suoi compagni a partire da Tarzan di cui fa poi l'elogio pubblico eccetera, un, un, un partigiano di 19 anni eh, che muore a, a Valdevilla dove c'era Fenoglio, era una delle battaglie in cui Fenoglio c'è stato per davvero e quindi c'era la parte dell'esperienza ma c'era anche la parte diciamo, della fiction che lui aveva visto sì. e tutto concorreva ad avere una, un quadro Uh, tragico del, della, della lotta per uh, sì, sì, sì. l'esistenza. Uh, non so quanto tempo abbiamo ma vorrei farti almeno un'ultima domanda sul capitolo finale perché abbiamo detto che questa, questa è una nuova edizione uh, con un capitolo aggiunto, è un capitolo che uh, fa riferimento alla scoperta delle armi uh, di Fenoglio che Alcuni anni fa, quando eh, Margherita Fenoglio, la figlia, eh, quando è morta la, la madre di Margherita, cioè la moglie, eh, Luciana Bombardi, la moglie di Fenoglio, eh, in tarda età, eh, Margherita è andata, come succede in queste cose, a rovistare nel, nel, nell'armadio della madre e ha trovato eh, sotto un telo azzurro eh, una pistola, una, eh, una carabina, e un cinturone che erano stati appunto del padre di Beppe. E, e tu eh, approfitti di questa cosa per eh, fare un capitolo in cui cerchi di gettare anche un po' di luce sull'ultimo periodo del, della Resistenza quando Fenoglio non era più in Langa ma era stato distaccato nel Monferrato come eh, eh, uomo di collegamento con gli alleati, quindi un ufficiale di collegamento con, con gli alleati e probabilmente è lì che ha preso queste armi, ma insomma di tutto. Sì. Il mistero non è eh, risolto completamente, però io penso di sì, soprattutto la pistola credo che gli sia eh, stata, non era così comune che avessero una Colt, eh, Calibro 45, i partigiani, eh, però lui ne aveva bisogno in quanto... Eh, per, proprio per questo tipo di missione che gli era stata affidata aveva necessità di avere un'arma eh, piccola no? un'arma eh, facilmente eh, trasportabile e, Sì, io eh, questo ritrovamento delle armi è avvenuto nel 2013 e mi è parsa l'unico grande evento sulla vita di Fenoglio eh, della vita di Fenoglio eh, accaduto dal 2006 al 2022 per cui ho pensato subito di in realtà ho pensato di all'inizio quando è nata l'idea di fare una nuova edizione del libro anche perché la vecchia edizione era esaurita e poi perché eravamo nel lockdown del 2020 della disperazione eh, totale e eh, io ho reagito pensando a progetti diciamo, di cose da fare mi era venuta questa idea eh, perché ovviamente il 2022 è il, cent il centenario di Fenoglio e, e perché volevo raccontare in realtà questa, questa storia qui eh, perché queste due armi sono le armi che Fenoglio assegna a Milton in una questione privata sono esattamente quelle se uno conosce le armi e poi legge una questione privata pensando alle armi capisce che sono quelle e la colta è quella che spara eh, nella schiena del, del, del fascista catturato qui faccio spoiler liberamente perché tanto una questione privata l'abbiamo letto tutti no? credo sì. e, e, e poi perché c'è una grande domanda no? a cui è interessante rispondere perché Fenoglio tiene le armi le conserva in casa e io sono andato a rileggere le mie vecchie interviste su cose che avevo un po' trascurato e Walter Fenoglio a un certo punto mi dice, sì, lui la carabina non l'ha mai restituita, a un certo punto l'ha esposta nel soggiorno di casa sua, <ride> quindi era appesa come un quadro in casa Fenoglio. E, e, e se uno comincia a, a provare a rispondere a questa domanda vengono fuori tante cose perché c'è un aspetto eh, diciamo così pubblico politico eh, del, della scelta di conservare le armi no? e allora sono stato all'istituto storico a parlare con il professor Boccalatte che mi ha raccontato eh, che sostanzialmente tutti, eh, tutti i partigiani avevano un motivo valido per tenere le armi i monarchici perché speravano di riportare il re eh, sul trono, i, i comunisti perché chi, chi lo sa, eh, poi quando sparano a Togliatti molte di queste armi improvvisamente spuntano fuori no? e, e poi eh, il, il partito stesso dice rimettetele via. Insomma, adesso non faccio tutto l'elenco, eh, però credo che per Fenoglio fosse un po' diverso, non esatto. fosse questo l'aspetto, diciamo, eh, politico. Forse anche un aspetto, se devo dirlo, adesso la dico un po' così male, però ci capiamo, anche un po' estetico, esatto. perché effettivamente... Sono perché le armi sono belle. Cioè, ragazzi, non so se avete visto la copertina del venerdì di Repubblica della scorsa settimana. Io ho trovato una bellissima copertina che così, diciamo, è nata un po' insieme, quindi eh, lo dico così un po eh, però non ne sono convinto realmente e, erano poi armi americane che, che probabilmente a, a una persona come Fenoglio rappresentavano eh, come posso dirla diciamola così il bene il nuovo il moderno no e se voi guardate la pistola la colt 45 è una pistola progettata nel 1911 ma ha una linea Pazzesca di una modernità incredibile. E quindi quello è un aspetto. E poi certamente c'è l'aspetto del legame, diciamo così, sentimentale con, con un'esperienza. Eh, Irripetibile, pazzesca, che, che attraversa la vita di questi ragazzi a 20 anni, 21, 22. Lui era un duro sentimentale. No? Cioè, e, sì. e quindi questa cosa qui sicuramente era un legame col, col suo passato, sì. un, col passato di tante persone eh, che non poteva essere restituito. Cioè, e quindi sì. non credo proprio anch'io che le tenesse per, con intenti di riutilizzo rivoluzionario sì, eccetera sì. perché Fenoglio non era un rivoluzionario no. non, è, non è non è mai stato comunista non, è, non aveva certo eh, però mh, non si abbandonano le armi che ti sono state compagne sì. per, in quelle situazioni lì sì sì sì sì, e sì, in, in più questa è anche un po' la scusa per raccontare appunto gli ultimi mesi di guerra di Fenoglio che sono molto interessanti che si svolsero eh, in solitudine per certi versi era con, era con altri partigiani certamente ma non con i, con i suoi compagni Tec Tec diciamo. era con Tec, -tec. Tec, -tec. piacerebbe di, di sapere di più su Tec Tec eh, grande personaggio Robin Hood, una specie di Robin Hood del Monferrato che dopo la guerra di, di, di Vagoma perché la mia famiglia è in parte originaria di Moncalvo e, e in provincia di Asti e tek tek, io ne ho sempre sentito parlare vagamente in casa mia con toni di riprovazione perché lui dopo la guerra aprì un casino <ride> ebbe questa idea di aprire un casino in un palazzo storico di, di Moncalvo e glielo fecero chiudere, chiudere praticamente subito insomma era un tipo molto bizzarro eh. c'era un amico di mio padre che, che poi fece per tutta la vita il croupier a saint Vincent dopo questa esperienza, <ride> <ride> eh, sono personaggi, eh, diciamo un po', ecco, per dire una cosa più seria, eh, c'è un po' di rammarico perché abbiamo perso veramente un sacco di tempo a raccontare eh, la guerra, eh, è giusto così perché era lo spirito del tempo, in base a, come dire, a un utilizzo... Eh, per la polemica eh, politica contingente di quelle vicende, quando sarebbe stato più bello. Eh, raccontare i casi, sì. Se avessero avuto gli americani la resistenza, ragazzi. Avremmo. Non so quanti film avremmo già visto di, questa, di queste storie, e altro che il far West, a confronto è. <ride> era una stronzata il Far West, diciamo la verità eh, eh, la realtà vera della de, de, de, de de frontiera eh, e invece la resistenza eh, aveva una potenzialità eh, di storie e noi però, eh, questo è il, nostro, è il nostro animo, come posso dire, la nostra cultura eh, forse, però Fenoglio un po' aveva quell'idea lì. Io mi difendo dicendo questa cosa qui, che forse non è riuscito eh, ad esprimere fino in fondo perché, purtroppo, a 40 anni Monti, è, è, è morto. E è, è così, è, è appunto. La, rimane, rimane un grande autore incompiuto. Vita incompiuta di Beppe Fenoglio. Direi che il sottotitolo la dice giusta.